Un'antica favola africana racconta del giorno in cui scoppiò un enorme incendio nella foresta. Tutti gli animali uscirono fuori dalle tane e scapparono via spaventati. Mentre se la dava a gambe come tutti gli altri il leone, il re della foresta, vide un piccolo colibrì che volava in direzione opposta. "Ma dove credi di andare?" chiese il leone al colibrì. "C'è un incendio enorme, dobbiamo scappare via." "Vado al lago," rispose il colibrì a raccogliere acqua col becco da buttare sopra l'incendio. Al che il leone sbottò, ma sei completamente impazzito, non penserai di poter spegnere un incendio enorme con quattro gocce d'acqua. Al che il Colibrì concluse, io faccio solo la mia parte.